Volevo fare una bella pastiera per Pasqua, bella tradizionale, no? Quella, quella seria. Causa il contesto non la posso fare. Purtroppo nel supermercato vicino a casa non ho trovato il grano cotto, non ho trovato neanche il grano proprio da cuocere. E quindi ho detto non, non dirmi che non posso mangiarmi qualcosa che almeno assomiglia alla pastiera, ma certo che possiamo farla. Facciamo la pastiera di riso, la consistenza sarà praticamente identica, il gusto anche... Proviamola a fare, lo so non sarà proprio tradizione tradizione ma noi ci adattiamo anche eh. Comunque è veramente buona, non sminuitela perché vi stupirà Prendo una bella ciotola perché la frolla questa volta la voglio fare a mano Potreste ovviamente fare la frolla anche con il mixer, piuttosto che con la planetaria, basterà mettere tutti gli ingredienti, ad eccezione dell'uovo dell nella ciotola e cominciare proprio a impastare, a sabbiare, no? noterete questa sabbia che si formerà. E in ogni caso ho voluto proprio fare questa frolla a mano perché voglio che sappia di casa, no? di mani, di impasto, di, di, di, di semplicità, senza usare troppa tecnologia, perché è una torta molto rustica questa qua, molto, molto antica. In realtà però la frolla si farebbe con lo strutto, con la sugna, come la chiamano a Napoli, non con il burro. Eh. Il burro diciamo è una versione un po' più così, una versione non originale. Mm, lo voglio mettere in chiaro che non è che io stia facendo la vera, mm, la vera pastiera, però il gusto ci assomiglia molto. Frolla amalgamata, non serve impastare altro. Provano in frigorifero a riposare, nel frattempo andiamo col ripieno. E Il ripieno Veramente è una torta comunque non troppo difficile, uno, e anche non troppo eh, lunga da preparare. Prendo il riso e lo comincio a far cuocere per circa 10 minuti con un goccio d'acqua. Ho preso questo bicchiere molto afro, ehm, no, afrodisiaco, come si dice? Aristocratico, che afrodisiaco! Vedete che il riso ha assorbito praticamente tutta l'acqua. Adesso uniamo il latte, lo zucchero e un pizzico di sale. Dovremmo proprio ottenere una sorta di crema di riso al latte. Così anche lo zucchero si scioglie e poi il riso assorbendo il latte diventa più buono, più saporito. Adesso cuociamo a fiamma bassa mescolando ogni tanto per circa 20 minuti. Deve essere proprio un riso stracotto. Passato il tempo, insomma questi 20 minuti, mettiamo il burro, lo facciamo sciogliere e proseguiamo la cottura per ancora 10 minuti. A prescindere dal tempo tenete d'occhio soprattutto la consistenza, dopo ve la faccio vedere però. Eh. Ecco qua, questa è la consistenza perfetta. Adesso spegniamo, lasciamo raffreddare completamente. Dobbiamo solo preparare il ripieno e si fa in un battibaleno, dobbiamo mettere dentro la ricotta nella ciotola, poi dovremo aggiungere le scorze degli agrumi, quindi arancia e limone perché non ho i canditi, sono un po' sfortunato, non ho neanche quelli, un po' di vaniglia, eh, le uova e ovviamente il riso stracotto che abbiamo preparato prima anche qua la ricotta che bisognerebbe utilizzare sarebbe metà vaccina e metà invece di pecora purtroppo io la, uh, quella di pecora insomma non, non riesco a reperirla o solo quella vaccina sarà molto più delicato ovviamente Il ripieno anche il gusto no? fate in base ai vostri gusti e in base a ciò che riuscite a trovare ovviamente eh, scegliete agrumi mh, biologici o non trattati Guardate ragazzi come si fa a prelevare tutti gli oli essenziali, si prende un po' di riso e si passa proprio così pulendo la grattugia perché qua rimangono attaccati gli oli essenziali che danno quel profumo agrumato veramente celestiale, quindi guai a voi se ve li perdete perché dopo vanno a finire nel lavandino quando è ora di pulire la grattugia discorso, prendo un po' di questo riso, miscolo bene Ricordatevi che se la vostra ricotta risulta un po' troppo morbida, un po' troppo acquosa, basta che la facciate magari anche scolare in uno scolapasta, in un colino a maglie abbastanza anche spesse, però in frigorifero anche tutta la notte, così dopo si asciuga. Adesso vado a prendere la mia frolla e cominciamo a stenderla perché è ora di formarla eh, questa pastiera. Un sesto... O meno, non lo so comunque un pezzettino piccolo, teniamolo per le losanghe. Tanto comunque un po' ne avanzerà, eh, sicuramente una volta che avremo foderato la nostra, il nostro stampo. Sì, sì ci siamo. Io come avete potuto vedere ho preso uno stampo, l'ho imburrato e poi per sicurezza perché io non mi fido troppo della, della, del burro e della farina assieme ho preferito proprio mettere la carta forno eh. lo stampo che sarebbe eh, insomma meglio utilizzare sarebbe proprio quello da pastiera no? con proprio i bordi un pochino così eh, che vanno verso l'esterno eh, ovviamente ci adattiamo questa teglia ci assomiglia un po e poi se vi devo dire la verità a me la pastiera piace anche un pochino più alta rispetto alle versioni che si fanno normalmente che abbia un bel ripieno goloso insomma eh. la dimensione dello stampo prima che mi dimentichi perché sennò no dopo giustamente me lo chiedete è di 24 centimetri tolgo un po' di bordo eh Ovviamente con questi ritagli di pasta, non serve neanche che ve lo dica, cosa fate? Due biscottini, li mettete su una leccarda e poi li cuocete in forno, magari 15 minuti prima del termine della cottura e sarà la perfetta colazione di Pasqua. Quindi adesso con questa torta andiamo in forno, ci buttiamo dentro anche noi, ehm, facciamo un'ora ehm, e venti, un'ora e dieci, un'ora e venti, dipende un po' dalla potenza del vostro forno, 170 gradi nella parte però anzi venite con me che vi spiego nella parte questa qua più bassa del forno perché così almeno le losanghe non si scuriscono e una piccola dimenticanza forno statico Beh, bella morbida dentro poi la frolla è friabile. Guardate la cottura perfetta. Sotto anche la morbida dentro. Facciamo il test un po' selvaggio senza piattini. Questa veramente io ve la straconsiglio, amici napoletani non odiatemi, so già che voi direte no Davide questa non è la vera pastiera, me ne rendo conto, però cercate di capire noi poveri disgraziati che non troviamo il grano cotto in questa brutta situazione piuttosto che a chi non piace il grano cotto, insomma rendiamolo felice ugualmente, giusto? E a proposito se la preparerete eh, taggatemi su Instagram o su Facebook che così io sono molto molto felice di vedere questa eh, torta fatta da, con le vostre manine. Come sempre, tac tac per altri due video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati sui contenuti, bla bla bla. E poi invece qua è la campanella, ricordatevi, attivatela, che eh, insomma così rimanete sempre aggiornati, eh, vi arriva la notifica proprio. Drin, drin. E poi invece qua c'è il quadrato per il collegamento La ricetta scritta di questa meraviglia qui. Ci vediamo presto. Il blog, eh, intendo, il blog. Eh, buona Pasqua, buona Pasqua, una Pasqua un po' strana, una Pasqua un po' così, un po' sola, però cerchiamo di farla, di, di passarla comunque con, con un po' di serenità, ecco. Mm -mm, faccio il misile, eh?